vado avanti ancora di un attimo poi secondo me un po di pausa 5 minuti ci possono stare e, e arrivo finalmente no come dicevo prima per adesso abbiamo parlato del diritto d'autore come se fosse un, un unicum no? un tutt'uno ma in realtà sono si dice che il diritto d'autore è un fascio di diritti perché sono tanti diritti che poi spesso vengono come dire acquisiti in un unico in un blocco e ceduti anche in blocco però i diritti sono tanti adesso vedrete una slide molto d'impatto cioè molto densa cioè tutti i diritti che la nostra legge che la legge italiana 633 del 41 prevede a favore degli autori e di altri soggetti che lavorano eh, diciamo nella catena della creatività nel mondo della creatività e addirittura forse qualcuno me lo sono pure dimenticato cioè, quindi come vedete è molto molto fitta però adesso guardate fermiamoci un attimo al livello qua no? cioè al, al, al primo, alla prima dicotomia qua in alto, che ci fa capire una, appunto questa prima distinzione tra diritti di tipo personale, cioè legati alla persona, e diritti di tipo patrimoniale, cioè quelli che hanno una valenza economica patrimoniale. E vedete appunto abbiamo da un lato i diritti di tipo personale vengono poi anche chiamati diritti morali d'autore, forse li, avete, li avrete sentiti nominare, no? diritti morali o diritti di tipo personale sono diciamo sostanzialmente sinonimi i diritti di tipo patrimoniale invece si suddividono in quattro diverse quattro sottocategorie da un lato abbiamo i diritti esclusivi di utilizzazione economica che sono comunque degli autori poi abbiamo i diritti connessi che sono connessi in quanto vedete appartengono cioè sono relativi ad attività intellettuali che non sono dell'autore in senso proprio ma sono connesse cioè sono di altri soggetti che però fanno un lavoro eh, ancillare e connesso a quello degli autori, vedete il produttore discografico, il produttore cinematografico, gli interpreti ed esecutori, dopo li vedremo meglio. Poi c'è il diritto sui generis, che è un diritto appunto sui generis, viene chiamato proprio così, che è sulle dire... su... eh, nasce da una direttiva europea del 1996 ed è quello sulle eh, banche dati che non hanno carattere creativo, non abbiamo modo di andare così tanto nel dettaglio, è uno degli argomenti più da un lato più affascinanti ma anche più ostici eh, della materia. E eh, in un corso come questo non, non riusciamo a, ad arrivarci. E poi ci sono i diritti di ecocompenso, una sorta di diritti di credito che sorgono in capo ai titolari di diritti d'autore, e di diritti connessi e che scattano in alcune eh, situazioni precisamente indicate dalla legge. E quindi li vediamo, un po' più cioè nel senso, faccio lo zoom, adesso nelle prossime slide faccio lo zoom mh, su queste tre colonne principali. Allora, diritti morali. Vedete che le loro caratteristiche sono queste qua che trovate a sinistra, cioè i diritti inalienabili sono considerati diritti inalienabili e inestinguibili strettamente legati alla personalità e alla reputazione creativa dell'autore. Eh, il fatto Questi due aggettivi inalienabili e inestinguibili sono già, eh, come dire, forieri di non poche criticità dal punto di vista legale. Perché inalienabile, vuol dire che l'autore non li può cedere, non se ne può liberare e questo può essere a volte eh, insomma, un elemento di disturbo non da poco nel mercato del diritto d'autore, perché vuol dire che nel nostro ordinamento eh, l'autore non, non te lo scrolli di dosso facilmente, cioè le case editrici, le case di produzione e via dicendo, quando... Eh, mettono sotto contratto gli autori, magari danno anche un bel po' di soldi, non riusciranno mai a togliersi di torno l'autore e le sue pretese e, e, e sotto alcuni punti di vista, che adesso vi faccio vedere questi quattro, perché lui ha questi diritti che sono per legge inalienabili. Quindi una, un contratto in cui venga inserita una clausola ehm, in cui vengono ceduti i diritti e morali d'autore, è un contratto scritto da uno che non conosce la materia e infatti quella clausola risulta eh, come se non, non fosse apposta, come se non esistesse, perché è, è nulla. E anche il fatto che siano inestinguibili sono, è di, è di non poco, cioè creano un poco problema, perché eh, vuol dire che questi diritti alla morte dell'autore, Vengono trasferiti agli eredi e vengono esercitati dagli eredi per, in teoria per i secoli dei secoli, cioè finché in teoria si riesce a dimostrare una, come dire, una catena di, di, di ereditaria, possiamo dire. E quindi, in alcuni casi, ad esempio, che ne so, gli eredi di Giuseppe Verdi o di Carducci, che esistono ancora, si sa chi sono, è, possono esercitare questi diritti a tutela della reputazione creativa del loro trisnonno o trisavolo che sia. Okay? E um, li vediamo brevemente, sono il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, cioè quindi un'opera che viene mutilata, storpiata riadattata, portata in un contesto che snatura dal punto di vista appunto, cioè, da un punto di vista morale l'opera, a tal punto che appunto eh, che l'autore si sente vi mh, eh, violato nella sua reputazione, okay? Il diritto poi di rivelarsi, di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore in caso di, di opere anonime o pseudonime, articolo 21. Quindi anche, vedete come è, com è legato appunto alla alla persona fisica dell'autore, cioè anche l'autore che ha per anni magari pubblicato come anonimo come pseudonimo, a un certo punto può cambiare idea e chiedere in giudizio, cioè può un'azione un di fronte al giudice, esperibile di fronte al giudice, per chiedere che il suo nome venga, che quelle opere da un, da un certo momento in poi vengano ricollegate al suo nome vero, alla sua persona. E in più c'è il diritto dell'articolo 142, che è il diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali, cioè l'autore può anche pentirsi di aver pubblicato un'opera e di averla commercializzata, cioè quindi di aver firmato un contratto per poi metterla in circolazione, eh, però devono emergere gravi ragioni morali. E, e, anche qua insomma, fare, dovremmo fare una, un approfondimento che, che adesso non riusciamo a fare in questo contesto su cosa si intenda per grave ragione morale, però... Un esempio veloce, un personaggio TV o un personaggio dello sport o dello spettacolo che si fa una, un romanzo autobiografico in cui parla di, di suo padre come figura moralmente cioè di riferimento, di ispirazione. E Successivamente alla pubblicazione del libro scopre che il padre non è il padre, <ride> cioè quello di cui lui aveva parlato in realtà non è il padre, oppure il padre viene arrestato e emerge che è un noto boss mafioso e quindi quella persona che lui descrive nel, nel libro come un modello di moralità in realtà aveva dei grandi scheletri nell'armadio e quindi l'autore di questo romanzo ritiene che quella cosa sia viola, diciamo, violazione della sua, della sua reputazione, che sia dannosa per la sua reputazione, allora chiede che ci sia il ritiro dell'opera dal commercio. Ehm, vedete come sono tutti eh, esempi, di, di, di casi in cui non entra in gioco l'aspetto patrimoniale, ma solo quello morale e personale. Addirittura a volte sono degli autogold dal punto di vista commerciale, cioè come l'esempio di quest'ultimo che vi ho fatto, c'è cioè un autore che ritira un'opera dal commercio perché è emersa una, una questione del genere, si fa del male dal punto di vista commerciale, perché magari il libro proprio perché è successo quell'evento quell lì sta vendendo di più, venderà di più, però lui per tutelare la sua reputazione preferisce assumersi questo rischio di togliere dal commercio e addirittura rimborsare l'editore per, diciamo, la, la contropartita del, del, del, del mancato guadagno e, e, e mm, il lavoro per andare nel, nella rete di, di distribuzione a ritirare l'opera. Ok? Quindi, mm, nel senso, essendo inalienabili e inestinguibili, adesso noi dobbiamo sapere che esistono, cioè voi dovete eh, per, la completezza comunque, per la completezza della materia vanno, vanno studiati, dobbiamo sapere che esistono, dobbiamo sapere che possono entrare in gioco in queste quattro situazioni, nello stesso tempo però non dobbiamo neanche, eh, non dico che ce li possiamo dimenticare da qua in poi, però quasi, perché sappiamo che tanto non li troveremo nelle licenze, nei contratti, no? Anche voi che, che acquisite del materiale, organizzate un evento, eh, diffondete un archivio fotografico, quello che volete, eh, come dire, ci potete fare poco per prevenire l'eventuale azione sul piano del diritto morale, ok? Quindi bisogna sapere che esistono e nel caso succeda qualcosa, qualche autore o qualche parente, erede dell'autore si faccia vivo, dobbiamo sapere che sono queste le quattro situazioni in cui si può, eh, si può far sentire e palesare. Dopodiché sappiamo che la, la, la vera vita del diritto d'autore si svolge in realtà sul piano patrimoniale, cioè su queste due grandi colonne, lasciamo i due, i due qua a lato, non, non li trattiamo oggi, non c'è proprio il tempo tecnico. Adesso vediamo invece le due colonne relative ai diritti tipo patrimoniale. I primi, i, vedete qua in basso, li ho chiamati anche diritto d'autore in senso stretto. Perché sì, perché anche, diritti, anche i diritti morali che abbiamo visto prima sono diritti d'autore. Però, essendo quelli inalienabili e inestinguibili, poi nei contratti, quando uno, nei contratti, nelle licenze... Eh, nelle liberatorie quando si parla di cessione dei diritti d'autore si parla sempre di questi, di quelli che vengono appunto più precisamente chiamati diritti esclusivi di utilizzazione economica, cioè sono esclusivi nel senso che creano una situazione di esclusiva, cioè di ehm, in latino ius excludendis aglios eh, e quindi eh, come dire, fanno sì che ci sia un rapporto univoco. Cioè solo un soggetto è titolato a sfruttare quel, quel, quel diritto, ecco in questo senso esclusivo. Cioè quando si dice quel cantante ha l'esclusiva con una casa editrice vuol dire che si è legato in modo esclusivo, cioè solo con quella casa discografica e quindi esclude altri soggetti dallo sfruttamento di quelle delle sue opere. Ehm, questi sono, al contrario degli altri che abbiamo visto prima, alienabili scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro, quindi alienabili è la differenza che, che scatta all'occhio, cioè questi in realtà devono essere alienabili perché se non fossero alienabili non farebbero il loro lavoro, cioè non sapremmo che cosa farcene no? come autori, eh, devono, nascono squisitamente per essere ceduti nei contratti, quindi sono alienabili, sono scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro perché nei contratti io posso, io autore, posso scegliere di cederli tutti in blocco oppure cederne solo alcuni o solo alcuni pezzi ehm, posso anche tagliarli a, a fette cioè posso anche scomporli, no? cioè il diritto di fare traduzioni ad esempio che è lì in mezzo all'articolo 18 eh, questo ehm, posso decidere di scomporlo per le varie lingue, no? faccio un contratto con una casa editrice tedesca per il tedesco con casa editrice argentina per lo spagnolo e quindi lo stesso diritto lo scomposto in sottofette. Più fette sono, più gente mangia. No? <ride> si impara anche da bambini quando c'è la torta, cioè più, più la torta la taglio a fette più piccole, sì, magari eh, si mangia meno, però mangiano più persone. Eh, durano fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore dopo questa cosa la rivedremo quando parliamo della, della caduta in pubblico dominio delle opere che a voi bibliotecari invece interessa molto come argomento perché a un certo punto a differenza dei diritti morali che abbiamo visto prima questi scadono questi finiscono non sono eterni durano 70 anni dalla morte dell'ultimo autore che sono cioè, come dire è già un'eternità questa se ci pensate 70 anni dalla morte dell'ultimo autore sono un'eternità perché vuol dire che se un autore compone un brano musicale a, a 20 anni, scatta una fotografia creativa a 20 anni e campa fino a 90, vuol dire che lui ha la tutela per i 70 anni di vita, cioè per i restanti 70 anni della sua vita, più altri 70 dopo la sua morte. Vuol dire che in totale è un, praticamente quasi un secolo e mezzo, 140 anni di diritto d'autore su quel brano musicale o su sulla fotografia o su qualcos'altro. Io ho messo tra parentesi, parentesi dell'ultimo autore perché è l'ultimo autore nei casi in cui l'opera è creata da più persone. No, sappiamo che non è che sempre un'opera viene creata da un unico autore. Pensate a l'esempio che faccio classico è Lennon-McCartney. No? Lennon-McCartney è un, un duo che ha come dire, sconvolto la, la, la, il, il concetto di, crea, di creazione nell'ambito della musica moderna, perché hanno scritto de, delle cose che eh, ancora oggi sembrano eh, i, i, in, ineguagliabili, e uno è morto nell'80, ma in realtà, i, i, diciamo, questa scadenza dei 70 anni non è ancora partita, perché? Perché l'altro, Paul, è ancora vivo, e quindi alla... I 70 anni, diciamo per la scadenza del diritto d'autore sui brani dei Beatles, scadranno dalla morte di tutti e due. Quindi finché campa bene Paul McCartney, anche i figli di John Lennon guadagnano da questa sua salute, da questa sua longevità, perché stanno allungando la tutela delle opere. Okay? Dopo comunque questa cosa la riprendiamo quando parliamo di pubblico dominio. Allora, li vediamo velocemente, sono il diritto di pubblicare l'opera, cioè se notate sono gli articoli dal 12 al 18 bis della legge sul diritto d'autore e sono il diritto di pubblicare l'opera, il diritto di riprodurre l'opera, cioè di farne riproduzioni, cioè di farne copie diremmo, è quello che gli americani chiamerebbero il copyright, il diritto di fare copia. Eh, il diritto di trascrivere l'opera, l'esempio che vi ho fatto prima, lo sbobinare, questa mia lezione, genera un'opera letteraria, ma quello è un diritto mio, è un diritto che ho riservato in quanto articolo 14. Il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico un'opera, che è il diritto, eh, dopo lo rivediamo quando parleremo delle letture in pubblico in biblioteca, è il diritto che paghiamo alla SIAE tutte le volte che compiliamo un bordero, organizziamo un evento in cui c'è un pubblico, una rappresentazione, un'esecuzione in pubblico di opere, che può essere anche il DJ che in una birreria mette su dei dischi, è l'articolo 15, è il diritto che viene versato alla SIAE nel caso delle, delle, delle, comunica, delle esecuzioni in pubblico. Poi c'è l'articolo 16 che parla di diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere a disposizione del pubblico l'opera, che è un diritto che, allora, scritto così, comunicare al pubblico l'opera riguarda lo streaming, riguarda la, la, la filodiffusione, la, la, la diretta televisiva, la via satellite e via dicendo. Il mettere a disposizione del pubblico l'opera è il, eh, il diritto che entra in gioco principalmente su internet cioè carico un video da qualche parte e poi la gente se lo, va a se lo va a guardare quando sceglie lei, in quale momento, in quale modo, in quale forma. E quello è il diritto generato dall'articolo 16. Poi c'è il diritto dell'articolo 17, distribuzione dell'opera. distribuire l'opera è strettamente legato al mondo delle copie fisiche, cioè ehm, faccio copie, cioè le riproduco, articolo 13, che è un diritto, ma poi ho anche il diritto di eh, riservare, a qualcuno, a qualcuno di specifico, ad un soggetto specifico, la distribuzione dell'opera. Ed è un diritto che pesa molto, eh, perché nel mondo delle copie fisiche, pensate appunto ai libri, no? Cosa, oggetto con cui avete familiarità, eh, la, la, la distribuzione fa sì che il libro arrivi in libreria, cioè che la gente lo veda sugli scaffali. E quindi è potente, a volte nei libri si mangia, il distributore si mangia il 50-55% del, del prezzo di copertina, vuol dire che di un libro che costa 10 euro, 5 euro, 5,50 euro se li dividono il distributore e il libraio. Ok, quindi capite quanto pesa eh, questa, questa fase. No? Ehm, poi c'è il diritto di tradurre l'opera. L'articolo 18 in realtà ha tre diritti, si può scomporre in tre sottodiritti, cioè il diritto di tradurre l'opera, cioè di cambiare la sua lingua ma anche di fare modifiche elaborazioni creative no? fare un remix di un brano musicale è un diritto tutelato articolo 18 fare una eh, trasposizione teatrale di un romanzo è articolo 18 anche il pubblicare le opere in raccolta articolo 18, cioè il fatto che io partecipi, non so, come autore, mi invitano a un convegno eh, in cui si parla di diritto d'autore, ognuno produce il suo eh, paper da presentare e poi paper, questi paper vengono raccolti in una, in una antologia di, di testi sul diritto d'autore. Ecco, io questo diritto posso riservarmelo, cioè scegliere di non... Eh, di cedere il diritto sull'opera sull ma, ma scelgo di, che l'opera non venga messa insieme a quella di altri che non venga messa in una raccolta, in un'antologia, in, un, in una compilation di brani musicali e via dicendo si aggiunge poi articolo 18 bis che è arrivato dopo perché se c'è un bis vi fa capire che è stato introdotto successivamente che è il diritto di noleggiare l'opera o di autorizza, autorizzare il noleggio o il prestito questo vi interessa molto perché? Perché questo vi fa capire che in quanto biblioteche pubbliche avete, passatemi il termine, una esenzione, lo vedremo dopo in un articolo, che è il, il 69. Cioè, senza, cioè se non ci fosse l'articolo 69 che crea una sorta appunto di libera utilizzazione per le biblioteche pubbliche, voi biblioteche dovreste pagare un abbonamento per mettere in prestito le opere di un, di un catalogo editoriale. Cosa che succede in realtà alle biblioteche private, ad esempio, che pagano degli abbonamenti, pagano delle, delle, delle royalties, perché va sotto l'articolo 18 bis. E il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti, vabbè, è un diritto particolare, non possiamo perderci troppo tempo, cioè riguarda quelle opere diciamo, che non hanno copie, che sono singoli esemplari oppure pochi esemplari numerati. Passiamo al terzo schema, e dopo questa slide andiamo in pausa perché in effetti è una, bella, è una bella tirata, così tutta tutta dritta. I diritti connessi, vi ho già anticipato, che sono diritti che appartengono a soggetti che non sono tecnicamente autori. No? Cioè, Il produttore discografico è un personaggio che ha un peso fondamentale nella, nella realizzazione di, di, di un disco, di un brano musicale, di, di, di, di un fonogramma, come dice la legge. Eh, ma non è l'autore, cioè lui produce semplicemente le opere di altri. La stessa cosa succede con gli artisti interpreti ed esecutori, cioè i cantanti eh, o, o i direttori d'orchestra, cioè coloro che eseguono e interpretano le opere di altri. Nell'esempio dei Beatles di prima sono Ringo Starr e George Harrison. Okay? Cioè, Ringo Starr e George Harrison che hanno firmato pochissimi brani, o forse, forse, forse ringo nemmeno uno, eh, hanno più un diritto d'artista, da interprete, esecutore, che è un diritto connesso, non è un diritto d'autore. Ehm, ce ne sono alcuni che interessano appunto la vostra attività, che sono ehm, questi, allora, diritti relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, cioè, è eh, un giro di parole per dire: per individuare quei casi in cui si, si pubblica un'opera di un autore che è già caduto in pubblico dominio, ma fino a quel momento l'opera non, eh, non era stata pubblicata. Esempio, in un, non so, spostando degli scaffali in un vostro archivio salta fuori un, un plico, un, una cartellina, un fascicolo del, dei primi novecento, che fino a quel momento non era stata attenzionata, eh, si, si apre, e si scopre che boh, un, autore, un famoso autore locale delle vostre parti eh, all'interno aveva un, eh, che ne so, una raccolta di poesie che nessuno fino a quel momento aveva visto. L'autore è morto da più di 70 anni, quindi non può esserci un diritto d'autore, ma ci può essere un diritto di questo tipo, un diritto connesso, e questo serve a incentivare la pubblicazione di opere di questo tipo cioè opere ritrovate successivamente o che erano state tenute volutamente sotto chiave fino, fino a, a quel momento. Se non ci fosse questo diritto, come dire, chi sarebbe il pazzo che si mette a pubblicare, no? uno trova un, uno scritto di dannunzio al vittoriale spostando un mobile, e così cretino a pubblicarlo così gratuitamente, perché, sapendo che tanto i diritti non li può avere, perché tanto il diritto è scaduto, allora al massimo metterebbe questo scritto sotto una, in una teca e farebbe pagare un biglietto a quelli che vanno al vittoriale a vederselo. No? Invece esistendo questo diritto si incentiva la, la fondazione vittoriale a fare, a fare la pubblicazione. Okay? Ehm, ci sono anche i diritti relativi all'edizione critica e scientifiche di opere di pubblico dominio, no? l'ennesima so, versione dei promessi sposi con eh, commento e note, rielaborazione del testo, riorganizzazione del testo i diritti relativi alle bozzette di scene teatrali non ci interessano i diritti relativi alle fotografie questo ci interessa e come dopo ne parliamo abbiamo delle slide apposta come vi ho detto l'opera fotografica se è di carattere creativo viene tutelata in un modo con un diritto d'autore pieno se è un, senza carattere creativo viene tutelata da un diritto connesso che appunto vi spiego nelle prossime slide c'è anche un diritto relativo alla corrispondenza epistolare, sono sicuro che qualcuno di voi in archivio storico o in biblioteca ha anche un epistolario di qualche autore locale, di qualche personaggio famoso locale, quello ha un diritto di carattere appunto connesso con le sue regole. I diritti relativi al ritratto, cioè i diritti dei soggetti che si fanno, cioè prestano la loro immagine, no? e lo vedremo anche qui dopo quando parliamo delle fotografie. Cioè diritti che, di soggetti che di lavoro vendono la loro faccia. Cioè, pensate ai, ai testimonial come gli sportivi, i cantanti, le modelle, le fotomodelle che si fanno ritrarre in una, in un, in una, una foto per una pubblicità cartellonistica sulle, sulle metropolitane. Nelle metropolitane no? eh, eh, lì paghi molto di più il diritto del ritratto che il diritto del creativo del fotografo. Cioè se io chiamo Cristiano Ronaldo a fare la pubblicità per la Nike, la Nike darà qualche decina di migliaia di euro, qualche centinaia di migliaia di euro a Ronaldo per l'accessione del diritto d'immagine, chiamato qua diritto al ritratto, e magari qualche migliaia di euro a un fotografo professionista per fargli la foto. Però vedete che il diritto d'autore in realtà è del fotografo e non di Cristiano Ronaldo, perché lui ha un diritto connesso. E questo conferma del fatto che i diritti connessi, anche se si chiamano connessi, non sono minori, cioè non hanno un peso minore nel mercato, non sono i fratelli poveri, i fratelli minori del, del diritti, dei diritti d'autore, perché anche qua, in tutti gli altri casi, no? anche gli artisti, interpreti e esecutori, se voi chiamate a cantare, che ne so, in un evento sportivo, il Super Bowl americano o, o la finale della Champions League, chiamate Beyoncé o Rihanna o Lady Gaga, a cantare, a cantare un brano di musica magari degli anni 60, un remix, il diritto d'autore è di quello che ha scritto il brano, ma in realtà voi state dando molti soldi a questa tizia, alla cantante o al cantante di turno per, il suo, per la sua interpretazione, per la sua esecuzione, no? molti della musica pop questi che vi ho citato, well, Lady Gaga in realtà è autrice, però, gli altri, le altre che vi ho citato sono spesso semplici interpreti esecutori, le canzoni gliele scrivono, eppure sono certo che sono, che a incassare più soldi sono loro rispetto agli autori dei brani musicali, ok? Eh, avevo lasciato indietro l'ultimo, i diritti relativi ai progetti di lavoro di ingegneria, non ne parliamo perché siamo davvero in un, in un mondo che, che, che non interessa, architettura e ingegneria, non, in una biblioteca mi sembra davvero un po', un po eccentrico. Ehm, basta, nel senso che li abbiamo visti tutti,